Questa mattina qui a Comune di Salerno presentiamo una, una novità eh, per la nostra città, una app che è una guida alla raccolta differenziata questo sistema che è possibile implementare su qualsiasi telefonino il cittadino può sapere in qualsiasi zona si trovi della città qual è il calendario della raccolta del giorno ma tra l'altro avere anche un'utile guida per essere aiutato sulla selezione dei vari materiali con l'attenzione particolare ai prodotti che possono essere messi nell'organico o alla selezione della plastica o del, del, di altri tipi di multimateriali, acciaio, alluminio eccetera. In questo modo possiamo fornire al cittadino una guida utile and <laughs> per eh, giorno per giorno per sapere che cosa deve consegnare a che colore bisogna consegnarlo e quindi poter eh, contribuire all'aumento della raccolta differenziata nella nostra città non solo ma garantire anche come dire, un maggiore ordine e una maggiore pulizia nella nostra città. Spesso capita che i cittadini distratti eh, depositano i rifiuti indipendentemente dal giorno di, di, di raccolta da parte della nostra società. Questo comporta inevitabilmente che le buste dei rifiuti rimangono per più tempo per le strade hanno una sensazione di abbandono. Invece Rispettare il calendario significa eh, contribuire con piccoli gesti quotidiani a garantire la pulizia della città, ma a garantire soprattutto una migliore raccolta differenziata. Attraverso questa app inoltre il cittadino può anche segnalare situazioni particolari che dovesse riscontrare sul territorio. Attraverso una foto, automaticamente la foto viene inviata al nostro sistema e quindi le nostre squadre possono intervenire per poter ehm, eliminare i microdiscarichi o qualsiasi rifiuto abbandonato che si dovesse trovare all'interno della città. Inoltre è possibile attraverso la nostra app sapere dove poter consegnare le pile, dove poter consegnare i medicinali, dove eh, sono le campane per il vetro in modo che il cittadino debba girare a vuoto per poter dare il proprio contributo alla raccolta differenziata ma essere eh, guidato eh, attraverso una semplice app da installare sul proprio telefonino. È un'app che serve ancora una volta ad educare laddove ce ne fosse bisogno i cittadini salernitani ad un corretto conferimento dei rifiuti. No, no, no, piuttosto che educare diciamo, è un contributo ulteriore eh, a non essere disattenti, ecco, è, è più corretto perché i cittadini salernitani sono in gran parte educati e, e conferiscono nella maniera giusta. Abbiamo soltanto un gruppo di, di strattoni che purtroppo talvolta pregiudica un po' il lavoro e della società che si occupa del, del servizio e degli altri cittadini che fanno bene il loro, il loro lavoro, il loro mestiere proprio così, di cittadini, perché talvolta anche eh, impegnarsi, insomma, eh, seguendo una guida del genere che ti dà la possibilità di andare eh, un po' dovunque, di, vedere, di conferire come, dove, dove c'è la possibilità di fare delle cose, insomma, eh, arricchisce eh, anche, come dire, la la voglia di, di partecipare a questo processo di, di raccolta differenziata e talvolta io penso che a prescindere dalla, dalla bontà dell'iniziativa che è ottima di per sé anche le novità sono sempre degli stimoli nuovi strada facendo intanto ieri assessore una festa per i cent'anni della salernitana la città come sempre ha risposto presente eh, guarda, ieri davvero non ci sono parole cioè, ieri davvero non ci sono parole ieri è stata una, una giornata fantastica eh, Mm, io ad onore del vero uh, confesso uh, i miei limiti proprio caratteriali, mi sono ripetutamente emozionato dall'altro ieri in poi perché l'altra sera allo stadio a Reghi è stato bellissimo, ieri al Duomo uh, quella messa era da brividi, il corteo... Uh, è imponente veramente, bellissimo, bellissimo. il risiede piazza della Concordia a un certo punto quando sono salito sul palco veramente ho detto ma chi me lo doveva dire a me veramente. Cioè, però c'è una risposta come oggi a Santa Teresa ci sarà un, una marea di gente però c'è un filo logico con tutto questo il cuore il cuore io penso che quando le cose si fanno con il cuore funzionano sempre non c'è dubbio il, il filo comune, l'unico filo comune denominatore di tutto questo è stato il cuore Iniziative fatte con, con l'anima, tutti quelli che hanno lavorato, compresa la squadra che al Comune ha lavorato, una squadra di, di grandi persone ma di artigiani, di artigiani, perché questa era una manifestazione particolarissima, non aveva uno schema tipo, non aveva nulla, siamo partiti così davvero, con la voglia di rendere omaggio a 100 anni di Salernitana e a 100 salernitane, è veramente è la città ha risposto. risposto, hanno risposto i giocatori, hanno risposto tutti voglio dire. Ieri è stato spettacolare vedere quei calciatori, io ho sentito i calciatori... Che me lo voglio dire da solo, li ho chiamati tutti quanti, io personalmente, eh, dire. È, è stato bellissimo. Alcuni, uno su tutti Di Battista, per esempio, Di Battista, Black and Decker, si è, si è commosso quando l'ho chiamato. Oppure ieri sera dopo la, la manifestazione ho ricevuto un sacco di Whatsapp di, di, di alcuni di loro che sono stati per anni miei idoli, tra l'altro. Eh, voglio dire che mi hanno ringraziato. Io invece pensavo ringrazio voi perché davvero è una situazione paradossale anche per. La vita di alcune persone, nel caso in specie la mia, che insomma mi sono ritrovato così. E poi è stato bellissimo perché poi alla fine c'è stato un intervento estremamente passionale del, del governatore, bellissimo, eh, forte. C'è stata la presenza sul palco della, della figlia del Siberiano, è stato un altro momento toccante. E poi i calciatori, tutti commossi, tutti a selfarsi... Tutti a entusiasmare e a entusiasmarsi. Alcuni di loro, addirittura, mi hanno chiamato per dire: Ma io ho giocato sette anni, otto anni, sono venuti ieri sera spontaneamente. Bellissimo, bellissimo. È stata la serata che meritava Salerno.